buongiorno e bentornati sul mio canale se siete nuovi vi do il benvenuto oggi vi farò vedere come realizzare questa base tridimensionale e naturale allo stesso tempo con pochi semplici step iniziamo subito Oggi c'è questa nuova disposizione perché le giornate sono sempre più buie e quindi ho aperto la mia postazione trucco in modo da avere una luce più forte ma quindi tutto il retro sembra un pochino più cupo. Molto spesso vedo queste basi sì tridimensionali però veramente troppo scure che scolpiscono il viso in modo mh, del tutto non naturale. Oggi vi svelo un po' di trucchetti per avere una base tridimensionale e naturale allo stesso tempo. Preparo la mia pelle utilizzando la maschera idratante all'acido ialuronico di farmacisti preparatori. Utilizzerò eh, due tonalità del fondotinta di Dolomia Colore Ideale. Le colorazioni sono 71 betulla e 72 abete. Piccola quantità sul dorso della mano. Inizio applicando il tono più chiaro in tutta la parte centrale del viso, le parti che voglio che sporgano un pochino di più. Ne metto poco perché voglio un effetto naturale. Dove i pori sono un pochino più visibili, tampono. questa prima tonalità che andiamo a utilizzare deve essere pressoché del mio colore naturale, quindi il mio tono di pelle ovviamente non mi sono accorta e non ho registrato il pezzo più importante ma ve lo spiego a parole e sono andata a scurire con il secondo tono tutta questa zona quindi la zona che nel mio caso sporge particolarmente che sono le mascelle che sono molto visibili allora io tutta questa zona qui la vado a riempire con il tono più scuro già si può vedere la differenza tra le zone centrali e questa zona che sono andata a scurire ovviamente l'ho portata giù anche sul collo quando mi sono accorta che non stavo registrando ero già passata alle tempie questo perché se andiamo a scurire i lati della fronte eh, automaticamente sembrerà un po' più lunga visto che la mia non è particolarmente ampia vedete questo è un effetto veramente sottilissimo ovviamente se lo fate per delle foto oppure dei video potete andare anche su una differenza di due o tre toni nel mio caso voglio che sia una cosa naturale bella da vedere anche dal vivo e quindi basta un tono questo è l'effetto vedete qui c'è il fondotinta del primo colore e qui invece in tutta questa parte qui il fondotinta del secondo colore che ho fatto scendere anche sul collo la zona centrale non ha niente, la zona esterna ha il fondotinta più scuro. Fisso con due toni di cipria, uno più chiaro sulla parte centrale e uno più scuro sull'esterno. Proprio perché non voglio avere un effetto troppo marcato, vado già a incipriare. Non mi interessa che il mio contouring poi sia molto intenso, molto scuro. Questo perché andando a incipriare ovviamente le polveri che andiamo a mettere successivamente aderiranno di meno rispetto che direttamente sul fondotinta. Che ovviamente è appiccicoso. Per questa operazione sto usando il Cheek Shaper di Nabla. Passiamo al contouring vero e proprio. Io utilizzerò queste polveri di Yves Rocher che sono molto chiare quindi mi aiutano a creare un effetto molto soft. Per scolpire il mio viso uso il pennello angolato di Dolomia che è il numero 09. Prelevo la tonalità più chiara e fredda. E qui vado proprio a creare l'ombra sotto al mio zigomo. Siccome voglio allungare un po' il mio viso, non faccio la direzione classica centro dell'orecchia, bocca, ma vado un po' più su. Quindi parto un po' più su del centro delle orecchie e la mia linea immaginaria finirà sempre all'angolo della bocca. Ovviamente non vado tanto avanti, mi fermo circa a livello dell'occhio. In questo modo sto proprio sollevando la guancia. Fate attenzione a non fare il contouring troppo basso perché sennò porta proprio giù il viso. Riprendo il pennello con cui ho applicato la cipria e sfumo. Vedete questo è un viso scolpito ma in modo naturale. Faccio la stessa cosa sulle tempie e sui lati del collo. Passo anche il contorno del viso. ecco fatto, adesso prendo un pennellone più grande e miscelo i due colori e vado a um, scurire un po' la parte del collo appena sotto il mento questo perché questa zona tende sempre ad essere più chiara proprio perché non prendiamo sole in questa zona e quindi il collo sembra sempre sporgere un pochino perché è più chiaro in questo modo andiamo a creare quasi otticamente un effetto di lifting del collo come se stesse un pochino più indietro miscelo queste due tonalità perché con la seconda che è un po' più calda il risultato non è troppo grigio, se no il collo vi viene un po' grigiato vado un pochino sul naso, a me piace un pochino, sempre con questo tortola chiarissimo andare a creare tridimensionalità, ma questo è tutto, cioè non più di così perché se no il risultato è innaturale, non mi piace a questo punto c'è la fase del bronzing, cioè andare a scaldare il contouring e vi direte ma perché? hai detto che il contouring deve essere freddo come mai lo andiamo a scaldare è molto semplice in realtà vi anticipo che sto usando warmth della bare minerals prendo sempre il cheek shaper di nabla allora come mai andiamo a scaldare il contouring considerate che nel momento in cui andiamo a creare le nostre ombre siamo sì tridimensionali ma immaginate un po come se fossimo delle statue invece andando a scaldare un po il contouring il tutto diventa un po' più naturale ovviamente non andiamo a esattamente nella zona del contouring ma andiamo a diffondere un po' come se il contouring si congiungesse al tono della pelle attraverso il bronzer. Col bronzer possiamo andare anche un pochino più avanti. Considerate che quando creiamo un'ombra questa deve essere ovviamente fredda e più è fredda più dà l'idea di profondità motivo per cui la zona che vogliamo più profonda dovrà essere più fredda e man mano dovrà scaldarsi sempre di più per dare questo effetto appunto dell'ombra che prima è più profonda e poi invece si ammorbidisce a me piace abbronzare un pochino anche il naso perché sennò avere questa zona centrale così chiara mi dà sempre l'effetto un po' di finto anche un po' il mento in questo modo passiamo adesso ai fard questa è una parte che si può schippare in realtà perché il nostro viso tridimensionale l'abbiamo già ottenuto, però dà ancora più naturalezza e vitalità alla nostra pelle. Andrò a utilizzare prima un rosa chiaro per andare a dare un effetto salute su tutta la guancia, quindi su tutto questo triangolo. Vedete come sembra subito un po' più rotonda la guancia in questo punto. Posso farlo anche un po' sul naso, sul mento e... A me piace anche sopra il sopracciglio proprio a congiungersi con il contouring che abbiamo fatto della fronte. In questo modo vedete la carnagione diventa subito più naturale e non piatta con delle ombre definite. E poi andiamo col secondo colore del fart. Io scelgo di utilizzare questo rosa e in questo caso vado proprio nella zona centrale dello zigomo. vedete come in questo modo i colori si fondono tutti assieme non abbiamo contouring terra fard ma abbiamo contouring più freddo che si mescola man mano al bronzer che si mescola man mano al tono del fard più scuro che poi si diffonde con il tono del fard più chiaro su tutta la guancia ecco fatto molto naturale e molto fresco passiamo all'illuminante è un passaggio facoltativo Uh, però a me piace particolarmente utilizzerò questo illuminante di Dolomia che uh, è satinato è molto leggero ha una satinatura con delle perle non troppo grosse non ha glitter brillantini ma semplicemente dà questo effetto di pelle un pochino più tesa e luminosa lo applico con il pennellino da illuminante di Nabla ha questa satinatura un po' madre madreperlacia che sta molto bene sugli incarnati chiari specialmente se rosati salgo così fino alla fine del sopracciglio ovviamente bisogna fare attenzione a non andare troppo in basso perché se so va a finire che ci illumina le gote e non è quello che vogliamo noi vogliamo far sporgere principalmente questa zona che è quella dello zigomo posso utilizzarne un pochino anche al centro del naso non sono una fan dell'illuminante sulla punta né sul dorso però se vi piace fate pure e poi un po' qua dell'arco di pupido poi a me piace enfatizzare un pochino qui, proprio la zona in cui c'è l'osso che sporge leggermente anche al di sopra del sopracciglio. Questo è l'effetto finale, come vedete è una base assolutamente portabile anche nella vita di tutti i giorni, che rende bene quindi sia in foto che in video come potete vedere, ma specialmente dal vivo. Ovviamente in video si vede tutto sempre di meno. Uh, io se mi guardo adesso allo specchio vedo che c'è un contouring, vedo che c'è un fard, quindi ecco non è come essere totalmente struccati, però devo dire che comunque è assolutamente portabile. Spero che questo risultato vi piaccia, se provate anche voi questa tecnica fatemi sapere nei commenti come vi è riuscita, come vi siete trovati e se avete qualche bisogno di qualche spiegazione in più potete lasciare anche qui dei commenti, vedrò di rispondere a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato i miei consigli utili. Alla prossima, ciao!